Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia. Io sono Andrea Saletti e oggi parleremo di news. Se non sai di cosa sto parlando, eh, mi raccomando togli la mano dal mouse e il dito dallo smartphone perché è un argomento veramente interessante. Ne, parla ne parliamo insieme a Laura Mondino. Ciao Laura, Laura e benvenuta. Grazie Andrea. Grazie. Allora, Laura è autrice di un bellissimo libro che adesso stai vedendo in sovraimpressione, è News Revolution. E... Veramente ve lo consiglio, dovete assolutamente leggerlo perché secondo me ha portato ad un passo successivo un po' quelli che sono argomenti eh, e, e temi trattati in libri addirittura scritti da premi Nobel ma eh, nello specifico di cosa si occupa Laura? Beh, io le leggo nella tua biografia diverse specializzazioni, sei sostanzialmente una consulente, sei un esperta di economia comportamentale, una negoziatrice, mediatrice familiare, coach e docente, ma se dovessimo raccontare nello specifico chi è Laura Mondino, tu cosa mi diresti? Diciamo che è un po' una summa di tutte queste cose qua, nel senso che io nasco come biologa in un reparto di neurochirurgia, però ho affiancato tutta la formazione in campo comunicazione e giornalismo e quindi pian pianino da lì poi sono, sono evoluta, no? eh, sono diventata docente universitario e alla fine poi le, il, il privato mi ha, mi ha preso e, e quindi cerco di ehm, applicare le nozioni delle, della scienza, delle neuroscienze infatti in specie. Eh, con i toni morbidi, no? affinché tutti possano in qualche modo comprendere di cosa stiamo parlando, perché come tu insegni le neuroscienze non è proprio una materia per tutti e io vorrei che fosse per tutti, quindi eh, traduco un po' un linguaggio tecnico in qualcosa che sia di, di, di, di ampio spettro. Sì, tra l'altro io ho visto anche a livello di esperienze che hai avuto sia da docente che anche da da, a livello di, di, di apprendimento, di percorso scolastico, insomma hai, hai un curriculum di tutto rispetto assolutamente, quindi in, in generale penso tu sia la persona, una delle persone migliori con cui parlare di questo argomento attualmente, anche alla luce del libro che hai scritto. Guarda, io, io riprendo una, una citazione de, di una frase che c'è nella una tua home page, che mi è piaciuta molto, te la sito la ce l'ho qui davanti, e dice, il mondo è irrazionale, noi siamo irrazionali, lo sappiamo, eppure ce ne dimentichiamo, soprattutto quando dovremmo fare la scelta più ragiosa per il nostro portafoglio, il lavoro, il nostro paese e il pianeta. Ecco, ricollegandomi a questo discorso, questo è poi l'argomento principale della nostra chiacchierata. Che cosa sono i news? Possiamo chiamarli in italiano pingoli, pungoli, scusami, <ride> possiamo chiamarli così. Eh, eh, che cosa sono? A Che cosa servono? Per cosa sono utili? Allora, in agio è sì, una parola inglese che è stata tradotta, secondo me, anche un po' malamente, vuol dire spinta, spinta, gentile, pungolo, insomma, non c'è proprio una parola che... che... E li racchiuda bene. Di fatto cosa fanno? Sono degli interventi che ti aiutano a scegliere fra più opzioni quella eh, più funzionale al tuo benessere. Benessere inteso sia nel in campo di salute ma potrebbe essere anche per il tuo portafoglio, quindi un risparmio economico, la felicità, le performance sul, sul posto di lavoro, aderire a un eh, percorso terapeutico e quindi proprio questa spinta è scegliere l'opzione migliore fra più alternative possibili ma come? Senza sforzo e col minimo eh, costo quindi diciamo costo praticamente zero Certo, sì eh, mi viene in mente chiaramente Thaler in, in questo momento no? il, il libro è news, la spinta gentile poi, poi citavi anche tu questa, questa, questa parte di testo credo che... Eh... L'esempio più pratico che mi viene in mente in questo momento, forse il più famoso in generale, è quello della mosca, no? nel, sì. nel, nell'orinatoio no? che aiutava, sì. nell'aeroporto di Amsterdam, tutti quelli che andavano eh. a centrare esattamente i... i Assolutamente, i... guarda, ehm, hai, hai nominato Thaler, Thaler è considerato tutti gli effetti il papà dei Nudge, no? Eh, ed è eh, un po' la ragione che mi ha spinto a scrivere il libro perché se facciamo un po' di ricerca in Italia di, libro, di libri sui naggi ci sono molti po molto pochi eh, non arriviamo a 10, io direi 5 no? quindi questo era e, ehm, e Tale cosa ha fatto di fatto? ha preso quello che sono i bias e le leuristiche le cioè le nostre trappole mentali come noi sbagliamo quando prendiamo una decisione. E cosa ha fatto? Ha detto, vediamo come eh, utilizzarli al meglio eh, per avere un vantaggio. No? E quindi ha ah, eh, preso le mappature partendo da Kahneman, altro premio Nobel per l'economia nel, nel 2002, no? e ha detto usiamoli per costruire in agio. Eh, ogni tanto quando qualcuno mi dice, ma sì, sì, più semplice, io cito eh, l'arte della guerra di Kumf. Mm. Di, cosa diceva lui? Eh, cerca di trovare una strategia per vincere il nemico senza combattere. Cosa fanno i Nudge? La stessa cosa, cerca di capire quali sono gli sbagli, i bias, le euristiche, le trappole mentali che tu insomma, sei più sensibile e su questi costruisci i nudge. quindi lui ha proprio eh, fatto questo passaggio qua, come sbagliano le persone? Caspita, c'è tutta questa letteratura, usiamoli, per costruire degli interventi e favorire le scelte più, più facili. E quello che citavi tu, la, la mosca all'interno dei, dei bagni maschi dell'aeroporto di Amsterdam, loro cosa hanno fatto? Eh, c'era questa eh, diciamo, maleducazione, la gente andava e c'era un sacco di urina che finiva sul, sul pavimento, no? costi di elettricità, acqua enormi, e allora cosa dicono? Chiamano diciamo, la, la squadra di, di Taler per cercare di capire il problema. Eh, Tyler pensa di, di disegnare una mosca e metterla all'interno dell'orinatoio dell ogni orinatoio del, del, di scifolo dell'aeroporto dell risultato l'80% in meno di urina che finisce sul pavimento qual è il concetto qua? metti una, un bersaglio a un uomo a un, un essere maschile e lui non riuscirà a non fare centro lui non riuscirà a ignorare il bersaglio eh, adesso poi questo che è uno dei primi minage sono evoluti, quindi c'è qualcuno che fa mette i ragni, le ragnatele, mette il bersaglio vero e proprio, però ormai eh, lo si trova un po' ovunque, non solo più negli aeroporti, però 80% in meno di quantità di urina finita sul pavimento. Cioè... Sì, eh, sì, sì, sì, certo, certo, certo. banale, banalissimo. Banale ma molto potente, chiaramente. C'è Taler che eh, c'è la frase simbolo no? che cito anch'io più volte, se vuoi che le persone facciano qualcosa rendi quella cosa semplice. Più semplice di una mosca. Certo, sì, guarda, mi fai venire in mente un, un tuo post che ho letto ultimamente sul tuo blog che riguarda proprio il cambiamento delle abitudini, no? Citavi proprio questo argomento dove dicevi, sì, eh, eh, eh, probabilmente per quella che è l'approccio spicciolo alle, no alle neuroscienze che si legge in giro, tutti potremmo cambiare tranquillamente un'abitudine, in realtà non è proprio così perché il meccanismo di funzionamento del si divide in due eh, macro argomenti, ma se vuoi seguire tu l'argomento perché mi interessa molto e credo che sia interessante anche per chi ci sta ascoltando. Eh, sì, beh, come ho citato prima, si parte un po' mh, dai lavori di Kahneman. Cito Kahneman perché eh, io sono una di quelle persone che seguo il tuo canale e tu l'hai citato più volte, hai fatto anche sì. recensione su, sul libro di Kahneman. Siamo essere irrazionale, abbiamo un cervello diciamo binario... Una parte razionale, una parte irrazionale, però la maggior parte delle decisioni che prendiamo sono eh, irrazionali, cioè le prendiamo un po' col pilota automatico, ma essenzialmente per un motivo. Ragionare costa fatica, costa fatica in termini energetici per il cervello e quindi eh, tutto quello che possiamo automatizzare lo facciamo e, e spesso non ce ne accorgiamo. Eh, cosa fa eh, la spinta gentile, cosa fa Neinager? utilizzano questa nostra propensione all'irrazionalità per portarci un po' sul binario più, più giusto, no? apparentemente quello che dovrebbe essere più giusto, più corretto. Certo, certo. Beh, allora, guarda, io direi di andare abbastanza sul pratico perché sono veramente <ride> curioso, curiosissimo dell'argomento. Ho individuato que quelle che potrebbero essere delle tre macro aree, sostanzialmente, su cui fare degli esempi pratici. La prima è sicuramente quella della salute e del benessere, ok? Quale potrebbe essere un'applicazione degli esempi magari riguardo questa, questa tematica a livello di cambiamento di aiuto verso il cambiamento positivo che possono fornire in agio? Allora, eh, salute e benessere, mh, parliamo di dieta, che di fatto mm. forse Okay. dei temi più, più forti no? che, che ci riguarda e chi non ha seguito una dieta nella propria esistenza spesso fallendo no? questa cosa e, quindi esempi molto pratici di nage quando andate a cena per esempio fate attenzione alla taglia del vostro, dei vostri commensali e del cameriere mm. quindi portiamo consapevolezza in questo caso no? eh, è dimostrato che quando si mangia con persone un po' più in carne se noi siamo a dieta tendiamo a consumare circa quattro volte in più quello che normalmente ordineremmo. No? E anche di fronte a un cameriere, se questo è magro e alto, eh, ci sentiremo un po' in difficoltà, proveremmo vergogna a ordinare magari. Il classico dessert un po', un po troppo <ride> ipercalorico, perché ci sentiremo giudicati, cosa che invece non avviene se invece il, ca il cameriere è in carne. No? Questa è una cosa molto semplice, quindi eh, fate attenzione con chi andate a, eh, a consumare i pasti. Eh, Un'altra indicazione molto pratica è che eh, se ne parla un po' in tutte le salse: vuoi dimagrire, metti un piatto più piccolo, perché ovviamente no. più il piatto è grande e meno c'è, ti sentirai effetto carenza, ti sembra di non mangiare niente, però c'è un, un perché dietro questa cosa qua. Eh, noi non mangiamo con, eh, con la pancia, ma con gli occhi, eh? Allora, è, fatto, è stato fatto un esperimento, sono state prese delle persone, divise in due gruppi e dato a ognuno di questi eh, una, una scodella con della minestra da mangiare. Il primo gruppo aveva la classica scodella normale, l'altro gruppo al fondo, senza che loro lo sapessero, avevano una scodella con un buco, da cui veniva eh, introdotto continuamente altra zuppa. Alla fine della, della favola, eh, la fiera, chi aveva la scodella truccata, mangiò il 73% in più di zuppa, ma quando gli <ride> venne chiesto, ti senti più sazio? No, ho mangiato il profondo. Una tazza sola, una scodella sola di minestra. Eh, quindi, questo per dire: eh, ecco perché può avere senso magari eh, la, la taglia del piatto piuttosto che attenzione a, al bicchiere, un bicchiere largo eh, e basso fa sì che mm. noi consumiamo lo stesso corrispettivo di, di, di liquore in sette minuti rispetto all'undici, se il bicchiere è alto e stretto okay. questi sono tutti in molto molto delicati certo che non ci costano niente e, eh, e sono facili sono veramente facili quindi proprio a, a a misura d'uomo, direi. Metterò, metterò in pratica, soprattutto la prima del ristorante, è molto interessante, che l'altro non la conoscevo. Mi fa venire in mente tra una, una discussione che abbiamo avuto con, con Vincenzo Russo in un'altra intervista, che è, poi è, è, è docente in Yulma di Psicologia dei Consumi, eh. e di, di suoi esperimenti che stava facendo proprio a livello di, di gastrofisica e mi spiega appunto mm -hmm. che anche a livello di, eh, di, di influenza nei bambini nel mangiare determinati cibi rispetto a altri, il colore del piatto, da esperimenti che stavano facendo, andava proprio ad incidere sulla propensione, sulla percentuale di consumo di alimenti sani. È sicuramente è un argomento molto interessante e anche molto utile, perché si presta ad applicazioni altamente etiche e utili, e utili per le persone. Assolutamente, assolutamente. È un altro ambito, Andiamo, ci spostiamo da una parte che chiaramente quella è la salute del benessere e l'altra parte che mi interessava era il lavoro, ambito lavorativo, no? è un discorso molto ampio, hai ah, anche qui qualche pillola da, da darci. Esattamente, eh, ovviamente il, il campo di applicazione dei naggi su, sui luoghi di lavoro è immenso, però voglio essere molto pratica, no? fate attenzione, io dico sempre, alle sedie che scegliete e, e che utilizzate in ufficio, no? Eh, <ride> Più è rigida una sedia, sembra banale, ma in realtà io adesso non do tutti i dati statistici, ma è, è dimostrato, più è rigida la sedia, più saremo rigi, rigidi nelle contrattazioni, nelle negoziazioni. Anche qui classico esperimento, preso un tot di persone divise in due gruppi. Eh, a un gruppo è stato dato una coperta, da tenere in mano una coperta molto morbida e all'altro gruppo dei pezzi di legno. E dovevano giudicare un alterco fra una una segretaria e il proprio capo. Quelli che avevano la coperta praticamente sono stati molto morbidi poi nel, nel giudicare la reazione magari un po', un po calda della, della segretaria. Chi invece aveva il pezzo di legno stroncò, cioè arrivo quasi a pensare di, di licenziarla questa, questa povera donna. Eh, più rigida la sedia, più eh, soprattutto se dobbiamo sostenere una, una negoziazione di un certo tipo per un certo numero di ore, più ci mettiamo nei guai, quindi sarà molto più rigida la controparte, ma anche, anche, anche noi. Eh, e se ripensiamo alla vecchia sedia, alla vecchia poltrona di fantozzi che era tutta morbida, se dobbiamo riprendere un collaboratore o lo, lo facciamo sedere lì, possiamo essere tranchant quanto vogliamo, ma avremo poca, poca presa. Eh, questo è uno dei classici esempi che, che cito spesso perché è molto semplice. È molto sì, sì, mi pensare, sì, mi fa pensare a un, a un discorso di frame, però, però applicato in maniera, in maniera al contesto dell'ambiente, no? quasi. E, e qui ci sono studi specifici di un professore che insegna la London School of Economics a, a Londra e, eh, si chiama Paul Dolan e lui ha sintetizzato in una, in una checklist che si chiama Salient si tutti i punti che bisognerebbe tenere in considerazione quando metti su eh, un luogo di lavoro no? eh, per aumentare la performance e la motivazione quindi c'è su, i suoni lo sappiamo benissimo no l'open space è bellissimo quando ti trovi a lavorare eh, è stato calcolato che ogni giorno in media si perde 86 minuti mm. Perché, magari c'è l'open space, il vicino suona il telefono e non è lì, eccetera, eccetera. Quindi, e ogni volta che veniamo interrotti, per, diciamo impieghiamo circa 23 minuti a riprendere l'attenzione su quello che facciamo. Eh, studiamo i posti di lavoro in funzione degli obiettivi. Va bene, se vogliamo la cooperazione, la, co la collaborazione, ma se eh, dobbiamo fare dei lavori più di concetto, più di ragionamento, diamo altri altri ambienti, cioè creiamo ambienti certo. più tranquilli eccetera. Anche qua apparentemente semplice, apparentemente banale, però poi quando si guardano i dati e, eh, e si mettono le persone nella condizione giusta di lavoro cambia, quindi magari si lavora meglio in, tempo, in un tempo più, più fisiologico. È molto, in, molto interessante anche questo aspetto. Perché tra l'altro nel, nel, nel nostro ambiente, che poi quello digitale ti parlano, che magari è un po', un, po', un po' lontano anche da quelle che sono tu, le tue abitudini classiche, sì, c'è una tendenza comunque ad, ave, ad avere questi spazi open space, aperti, dove tutti lavorano e, e, e molto spesso chi lavora tecnicamente ha bisogno in realtà di essere molto concentrato, quindi è, è, sicuramente può essere una… è controintuitivo rispetto a quello che è l'andamento e l'abitudine la, so, solita della a cui siamo abituati questo tipo di ragionamento è ehm, molto interessante. Sì, assolutamente, ti interrompo, Dea, perché eh, in realtà gli open space sono nati come spazio di condivisione, eh, poi però sono mh, sicuramente sono molto belli da vedere, quindi anche grandi multinazionali con cui mi è capitato di collaborare, che sono molto avanti no? in, in certe cose, poi magari fanno questi mega uffici e dice ma come fate a concentrare? e andiamo da un'altra parte, cioè vanno proprio a cercare posti isole di… Certo. E io infatti invito chi, chi ha la possibilità di andare a vedere gli uffici non so di Facebook piuttosto che Google o Apple, loro ma... hanno questi spazi, grandi spazi di condivisione ma poi hanno tutti gli spazi suddivisi a seconda proprio dell'obiettivo che devono… Da Junior, eh, Junior, cioè. perché eh, un, ad esempio in Google uno dei eh, il vecchio capo delle risorse umane si è poi staccato e ha fondato Humu, che non so se conosci, dove applica praticamente immagine la Bibola Economics nei posti di lavoro. No? È, quindi ha avuto una bella palestra per <ride> beh passo allora guarda mi ricollego subito a questa cosa stiamo parlando di ambiente di lavoro mi collego in realtà all'ambiente in generale cioè mai più di adesso c'è questa necessità di sensibilizzare riguardo al rispetto dell'ambiente al green e così via mi immagino che chiaramente questo sia un altro campo dove sono assolutamente applicabili i che cosa hai qualche pillola anche qui? Anche qua c'è, allora, eh, ti cito un bellissimo esperimento che probabilmente qualcuno che segue in già eh, lo ha intercettato. No? Eh, diciamo che eh, molti hotel ormai si sono, si sono attivati in questo senso qua. Se eh, uno fa caso, quando vai in hotel, in bagno puoi trovare una targhetta con cui mm, su scritto eh, la maggior parte degli ospiti di questo hotel riutilizza i teli più di una volta, se anche tu ci tieni all'ambiente eccetera, riutilizza appunto i teli, no, non buttarli dopo un, un solo utilizzo. Ehm, questo, questo nudge è, stato, è uno dei primi insieme a quello della mosca che citavamo prima, applicato in America e in un solo anno ha ridotto di 750 milioni di dollari le spese di acqua e corrente elettrica, perché noi a casa se ci pensiamo bene, non è che vai in bagno, ti lavi le mani e metti il telo o l'asciugamano a, a lavare. Mentre in hotel tendiamo ad avere questo comportamento perché non siamo noi che dobbiamo lavare, stirare, eccetera, eccetera. Ehm, però i, i costi, non solo per l'hotel, ma proprio per l'ambiente perché insegniamo di fatto mettendo queste poche ride. Ha avuto in quegli hotel che hanno aderito al progetto una grandissima risonanza, quindi in realtà di nuovo costo zero: una targhetta, quanto può costare, eh, però ce lo ricordiamo. E se prendiamo questa abitudine, poi anche in quegli hotel dove non troviamo la scritta, continueremo a comportarci in un modo più, più attento, no? sicuramente. Assolutamente. A... E. Eh, questo appunto è uno dei, dei, dei primi esempi che, che è stato fatto, con grandissimo successo. Um, un altro anche molto um, già datato è quello delle bollette energetiche comparative. Adesso in Italia c'è ceni che lo sta facendo, ma eh, in America sono partita di una decina di anni fa, cioè quando ti arriva la, la bolletta della luce piuttosto che, cosa vedi i tuoi consumi? Chiaro. Invece quelle comparative te le comparano con il tuo vicino di casa più ecologico diciamo così e il tuo vicinato, quindi si innesta una sorta di meccanismo di un po' di riprova sociale, un po' di stogreggio, un po' eh, di sopravvivenza eccetera e quindi si tende a fare un po' la gara per vedere di diventare il più virtuoso del eh, del vicinato e ehm, questa idea qua l'ha avuto un signore che è stato il presidente, e il fondatore di una società che si chiama Opower, che è specializzata dei, nei naggi, nel green, no? nell'ambiente green e lui fece uno studio e vide che la gente dedica in un anno tra i 6 e i 9 minuti a guardare, eh, a pensare ai propri consumi, se ci pensi 6-9 minuti sono pochissimi e quando ci pensa, quando vede la bolletta dice oh cavolo sto Chiaro. spendendo troppo, sto consumando troppo, poi la chiude, la paga e dimentica, allora lui cosa fa? Si è inventato questa, questa bolletta per fare sì che le persone siano invogliate quasi tutti i giorni a dire ah, aspetta sto consumando troppo, no? quindi questo è un altro naggio che eh, adesso è entrato credo da un annetto Ceni cioè, che sta facendo una cosa simile, io spero che ci arrivino un po' tutti perché ovviamente non costa proprio nulla con, con i dati certo, eccetera, certo. non è cosa che c'è insomma Sì, Sì, poi d'altronde è, è, è sicuramente un elemento utile per poter fare anche dei ragionamenti di base perché chiaramente se non hai mai punti di riferimento ti è, ti è chiaramente impossibile poter capire se... se tra, tranne del valutarlo rispetto all'anno precedente nello stesso periodo, o sì. meno. No, assolutamente interessante anche, anche questa cosa. Ma alla luce di, di tutto questo, eh, e anche della tua esperienza, ti chiedo, ma secondo te esisterebbe un... C'è un ambito dove, dove dovremmo intervenire prima possibile da questo punto di vista? Secondo te c'è a livello gerarchico qualcosa che, che, per cui abbiamo bisogno assolutamente di intervenire a livello di comunicazione? Allora, eh, i nage che nascono eh, in America perché Thaler eh, ha, pre ha preso il premio Nobel per l'economia eh, ed è un americano. Eh, uno dei primi e più grandi ambiti è quello della policy, quindi della politica pubblica. Certo. Se arrivasse dall'alto sarebbe molto più forte in America, ha veramente cambiato. Eh, tante cose, soprattutto sulla previdenza sociale, sugli ospedali, eccetera. Eh, purtroppo in Italia siamo ancora un po' eh, claudicanti, e, no, e lo vediamo, infatti, sì, sì, sì, è una certo. cosa sono in quindi sicuramente se riuscissimo ad applicarlo nelle, nella regolamentazione politica, potrebbe già essere, cioè, politica vuol dire che quindi cade a caduta negli ospedali, nelle scuole, perché ci sono evidenze anche negli ospedali, le checklist, la, la banalissima checklist che si usa nei, nelle sale operatorie è un nudge, perché tu non dimentichi quello che fai, però un conto quando viene lasciato a interpretazione personale, un conto quando diventa parte di un comportamento, di un'abitudine, di uno stile di vita, di, uno, di una filosofia, quindi sicuramente mh, a livello diciamo, governativo della policy, delle policy potrebbe fare veramente la differenza. Più o Ma, è interessante, interessante. Io starei a parlare con te probabilmente un'altra ora, ti dico la verità, perché questo argomento mi, mi incuriosisce tantissimo e vorrei saperne di più possibile. Comunque, eh, ti, continuo a seguirti e invito anche chi ti sta eh, vedendo a seguirti nello specifico dove ti possiamo trovare. Allora, io ho un sito un sito internet che è www.lauramondino.com dove c'è il blog, quindi lì metto diverso materiale, poi i classici canali LinkedIn piuttosto che Facebook, sempre col, col mio nome. Eh, essendo divulgatrice mi piace mettere più materiale possibile eh, perché sono dell'idea che la conoscenza sia contagiosa al di là dei naggi, quindi <ride> mi piace insomma, scrivere di queste cose qua. No? E... In, una, in un contagio generale mi trovi, mi trovi totalmente d'accordo: mi trovi totalmente d'accordo. Secondo me, ci sarebbe bisogno, in generale, su tutti i settori di, di, di dare informazioni, perché poi cresciamo tutti insieme, no? veniamo tutti automaticamente eh, colpiti dalle informazioni degli altri, cresciamo professionalmente e possiamo dare anche informazioni ulteriori. Poi di conseguenza, bene. Io ti saluto. È stato un mega piacere. Spero di sentirti ancora in altre occasioni o magari in un'altra intervista e, e ti seguirò assolutamente. E ti auguro eh, un ottimo successo anche con il libro che, ripeto, è meraviglioso e ci sentiamo prestissimo.